in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo vestito che io ho deciso di chiamare fior di pesco per quanto riguarda il filato ho deciso di utilizzare quello della mistrico filati linea topless che solitamente si usa per fare costumi ma sapete che io lo preferisco usare per fare le mie solite creazioni soprattutto quelle estive e questa volta ho usato i nuovi colori che sono dei colori sfumati stupendi il colore che ho scelto io al 53 che è questo sfumato del color pesco vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi misura 125 metri per poter realizzare questo vestitino io ho utilizzato 300 grammi di questo filato lavorando sempre con uncinetto al 3,5 per una taglia m vi consiglio 400 grammi per una taglia l vi consiglio 500 grammi e naturalmente oltre a poterlo fare sfumato quindi io in descrizione vi metterò due link che vi portano sempre al sito in con i filati ma uno vi porterà al um, topless color quindi potete scegliere le sfumature eh, che ci sono e sono sei colori c'è un verde c'è lo sfumato del giallo ci sono due sfumati del blu altrimenti vi metto un altro link che è quello che vi porta al topless tintonita e lì avete veramente l'imbarazzo della scelta con tutti i colori che ci sono io vi consiglio soprattutto il color, um, è una sorta di verde, eh, ma c'è anche il color sabbia, c'è anche il color rosso eh, ci sono varie tonalità, anche c'è il turchese, quindi se volete fare tintonita anche lì vi potete sbizzarrire Detto ciò, per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima: sono quattro giri che vanno sempre ripetuti. Si comincia dal basso, si lavora fino, alla, fino agli scaffi, e a quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti, e i giri diventano sempre quattro. Ma sono giri di andata e ritorno. E io nel video vi spiego comunque come farli. Una volta faccio, fatto ciò, si arriva all'altezza delle spalle e si va a cucire i due pezzi. Io ho cucito poco in modo tale da poter avere uno scolo bello largo, e poi con un filo sono andata ad unire qui a centro un po', come abbiamo fatto come la, con la maglia Maria Antonietta, ah, ho stretto qui in modo da creare questo scollo a V. Mentre dietro, come potete vedere, resta lo scollo normale, mentre qui scende un po' di più per rendere lo scollo un po' più particolare. E diverso qui, volendo, per chi vuole, può metterci anche una bella pietra, un bel bottone colorato di quei bottoni gioielli per rendere il vestito ancora più particolare. E naturalmente lo potete fare anche più lungo. In questo caso, però, gli aumenti sono difficili, quindi invece di fare degli aumenti. Io vi consiglio di partire bene larghe in modo da al massimo poi di mettere una cintura in vita in quel caso anche se siete una taglia S andate a prendere 100 grammi di comitoli in più stessa cosa per le altre taglie se vi ho consigliato di prendere per una taglia M 400 grammi, vi dico prendete 500 se volete farla più larga e più lunga però naturalmente potete sempre aumentare ehm, la lavorazione farla un po' più larga cambiando l'uncinetto quindi se state lavorando o se lavorerete con me col 3,5 nei punti in cui avete bisogno di andare ad allargare lavorate con uncinetto del 4 o anche l'uncinetto del 4,5 detto ciò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 Per realizzare la nostra maglia o vestito, devo ancora decidere se farla lunga come un vestito o fermarmi una maglia, io lavorerò il filato topless della Mistrico Filati, però il topless sfumato che è il colore che ho scelto io il numero 53 che è questo bellissimo sfumato del colore pesco. Lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e io ho montato 190 catenelle perché voglio una lavorazione bella larga. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10, quindi mi raccomando, se siete una taglia M andate ad aumentare di almeno 30 o 40 catenelle, per una taglia L andate ad aumentare di almeno 60 catenelle, in modo tale da avere molti motivi in più rispetto a me. Ricordandovi sempre che comunque dovete misurare la circonferenza del vostro seno o dei vostri fianchi a seconda di cosa avete più larghi per montare il giusto numero di catenelle che vi servono, tenendo sempre che il, presente che il multiplo è quello di 10 catenelle detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta quindi una 2 3 3 catenelle di separazione 1 2 3 prendo il filo salto 4 catenelle 1 2 3 4 entro nella quinta e vado a fare una maglia alta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 salto 4 catenelle di base entro nella quinta e realizzo una maglia alta 3 catenelle rientro un'altra nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 4 catenelle entro nella quinta e realizzo una maglia alta 3 catenelle 2 3 rientro maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo continuare così per tutto il mio primo giro per terminare il primo giro ho fatto gli ultimi 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle mi alzo con una catenella rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa Prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro alte 3 maglie alte. Una, due, tre vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto successivo di 3 catenelle realizzo una maglia bassa prendo il filo vado dove ho l'archetto di 3 catenelle del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte una rientro 2 rientro 3 catenella di separazione prendo il filo rientro altre tre maglie alte una due tre vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa prendo il filo vado nell'archetto di 3 catenelle del ventaglio realizzo 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte 1 2 3 vado nell'archetto successivo entro realizzo una maglia bassa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 e mi porto nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 catenelle che sono questa prima maglia alta quindi una 2 3 3 catenelle di separazione una 2 3 prendo il filo vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia alta 3 catenelle una due tre rientro altra maglia alta ups, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho l'archetto di separazione tra i gruppi di maglie alte e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro un'altra maglia alta.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 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto terminando anche il terzo giro ho fatto le 3 catenelle vado dove ho la terza catenella realizzo una maglia bassissima e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro con una maglia bassissima ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle ci alziamo con una catenella rientriamo andiamo a fare una maglia bassa prendo il filo vado dove ho l'archetto di 3 catenelle del ventaglio vado a fare i mie tre maglie alte una 2 e 3 catenella di separazione rientro a tre maglie alte una 2 3 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due 3 e si ricomincia da capo come vedete in realtà sono i primi due giri che stiamo ripetendo solo che ho preferito farvene 4 perché vedete che sono alternati vedete abbiamo questi motivi che sono alternati a questi qua quindi vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, e 3. Catenella di separazione, rientro a 3 maglie alte. 1, 2, e 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo archetto successivo maglia bassa prendo il filo vado nell'archetto successivo 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella di separazione rientro altre 3 maglie alte 1 2 e 3 Archetto successivo, maglia bassa 3 catenelle 1-2. 3 e si ricomincia da capo questo è il nostro quarto giro termineremo al 4 di quattro, il quarto giro poi fatto le 3 catenelle andando abbiamo la prima maglia bassa iniziale facendo una maglia bassissima e poi ricominceremo dal primo giro quindi andremo a fare delle maglie bassissime fino alle trovarci all'interno dell'archetto di una catenella e faremo la nostra maglia alta 3 catenelle e di nuovo il nostro ventaglio nell'archetto di 3 catenelle quindi maglia alta 3 catenelle e maglia alta questi sono i giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza desiderata. Vi ripeto, sono ancora un po' indecisa se fare un vestito o una, um, una maglia, perché questo filato, il topless, è un filato elastico, quindi diciamo che per un vestito sarebbe perfetto perché non stringe, però è anche vero che ho bisogno di fare delle maglie nuove. Però vediamo se mi piace farò un vestito e poi con altri filati andremo a fare anche altre, eh, delle maglie. Detto ciò io vi dirò quante volte quindi ho ripetuto il motivo fino ad arrivare all'altezza desiderata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 Contando l'archetto del ventaglio, 3 catenelle 20, eh, Scusate, maglia alta. 3 catenelle maglia alta. Ne ho un totale 19 e ne ho messi in questa maniera: 9, 9 avanti, 8 dietro e 1. Permette i marcatori a entrambi i lati, quindi ripetiamo: ho un totale di 19 ventaglietti formati da una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, e ne sono andate a mettere 9 avanti, 8 dietro e uno per i lati dove metto il marcatore. Mi ricordo, mi raccomando, per non spezzare il filo: andate a mettere il primo marcatore dove avete l'inizio del, del vostro giro, vedete? qui inizio, e finisco il giro, è il mio primo marcatore dove ho il primo ventaglio qui il secondo da quest'altra parte, contandone qui 9. Naturalmente, come vedete, sono dispari, quello e quello dispari l'ho messo in avanti, perché sapete che davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a, a tirare di più, quindi quando avete un motivo in più, andate a metterlo sempre su davanti. Adesso, quindi, possiamo andare a lavorare, vi farò vedere come passare a fare questa lavorazione da tutto tondo a giro di andata e ritorno avendo già fatto comunque il primo giro vedete come base quindi quello che andremo a fare noi adesso diventa ehm, sarebbe il secondo giro e andiamo a fare in questa maniera o vi alzate con una catenella e rientrate poi nella maglia alta e fate una maglia bassa o fate come me andiamo a fare direttamente una maglia bassa dove abbiamo la maglia alta andiamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa e adesso procediamo normalmente come abbiamo sempre fatto il nostro secondo giro quindi andiamo nell'archetto di 3 catenelle del ventaglio e andiamo a fare tre maglie alte una due tre catenella di separazione rientriamo altre tre maglie alte una due e 3, maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle 3 catenelle 1 2 3 e ricominciamo andiamo a fare una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle successivo e di nuovo le nostre 6 maglie alte 3 da una parte una catenelle 3 dall'altra parte quindi continuiamo normalmente il nostro secondo giro fino ad arrivare dove abbiamo il marcatore, chiamo secondo perché il primo lo abbiamo fatto prima del marcatore, poi naturalmente dopo vi farò vedere come si fa comunque una volta um, um, uh, in giri di andata e ritorno, comunque noi in questo momento stiamo comunque facendo il secondo giro del nostro motivo. Sto terminando il mio secondo giro, vi ricordo che il primo l'abbiamo fatto prima di mettere i marcatori, poi vi farò vedere naturalmente come fare anche quelli in giri, di andata e ritorno. Comunque, stiamo terminando il secondo giro, abbiamo fatto le ultime tre maglie alte, entriamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. Andiamo nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. Vedete, qui ho il mio marcatore, quindi il mio secondo giro è terminato. Giriamo la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta quindi una, due, tre, 3 catenelle di separazione, una, due, tre. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto del ventaglio, quindi dove ho la catenella di separazione delle maglie alte e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. E adesso vado a lavorare normalmente il mio terzo giro. Quindi entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo maglia alta. 3 catenelle, 2, 3. Rientro maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e continuo a realizzare di nuovo il mio ventaglio nell'archetto di 3 catenelle. Quindi stiamo facendo la lavorazione di prima. Continuo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta di 3 catenelle, prendo il filo, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Abbiamo così terminato anche il terzo giro, giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta: quindi una due tre prendo il filo, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare altre due maglie alte: una due, vado nell'archetto di 3 catenelle. E realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo di 3 catenelle Realizzo una maglia bassa e adesso procedo normalmente a lavorare il mio quarto giro quindi andiamo nell'archetto di 3 catenelle del ventaglio e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte una due tre Catenella di separazione, rientro altre tre maglie alte, una, due, tre, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, una, due, tre, andiamo nell'archetto successivo e facciamo la nostra maglia bassa e ricominciamo adesso con le tre maglie alte quindi continuiamo così per tutto il quarto giro vi farò vedere come terminarlo e poi vi farò vedere come andare a fare il primo giro Ops, ho mancato una maglia alta sto per terminare il quarto giro ho fatto le 3 catenelle vado nell'archetto e vado a fare la maglia bassa prendo il filo entro nella terza catenella contando partendo da basso quindi una due e tre e vado a fare le mie tre maglie alte quindi una rientro due rientro 3 in questa maniera oh, scusatemi devo tirare un po il filo ho terminato il mio quarto giro ed adesso andiamo a fare di nuovo il nostro primo giro quindi mi giro con la lavorazione e vado a lavorare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta 3 catenelle di separazione una due tre prendo il filo vado nell'archetto di 3 catenelle vado a lavorare la mia maglia alta 3 catenelle 1 2 3 rientro maglia alta 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a lavorare normalmente il mio primo giro. Quindi vado dove ho l'archetto di una catenelle, realizzo una maglia alta 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, e realizzo il mio ventaglio. Quindi maglia alta 3 catenelle, rientro maglia alta 3 catenelle. E si ricomincia da capo quindi si continua a lavorare così fino ad arrivare alla fine del giro. E anche qui in questo caso il giro terminerà facendo sempre il ventaglio 3 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta. Ma comunque vi farò vedere quindi continuiamo a lavorare il nostro primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto il ventaglio, quindi 3 catenelle, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie maglie alte e quindi entro nella terza catenella perché vi ricordo che noi la prima maglia alta avevamo fatto facendo 3 catenelle e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il primo giro e si ricomincia dal secondo che vi ricordo che era si entra direttamente nella maglia alta oppure vi alzato con una catenella come preferite e andiamo a fare una maglia bassa una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle e poi andiamo a lavorare normalmente le nostre tre maglie alte nell'archetto di 3 catenelle del nostro ventaglio catenella di separazione si comincia quindi questi sono i giri che dobbiamo sempre andare a ripetere e vedete stiamo facendo sempre lo stesso motivo alla fine vi dirò quante volte ho fatto il motivo prima di arrivare alle spalle farò la stessa cosa dietro quindi mi raccomando vi iniziate dove avete e terminate dove avete la maglia alta lasciando quindi lo spazio qui vi lascerà questo spazio libero eh, come scalfo eh, lavoriamo fino alle, sca alle spalle vi farò vedere poi quanto sono andata a Um, per realizzare appunto i nostri scalfi, e naturalmente, quanti motivi, motivi ho fatto per arrivare alle spalle, allora ho ripetuto i motivi per 5 volte, quindi ho fatto 5 volte i motivi sia avanti che dietro, e poi sono andata a cucire ho cucito per andando, vedete, per circa 5 centimetri quindi non tantissimo, solo 5 centimetri da entrambi i lati. Un'ultima cosa, sul davanti ho creato questa sorta di scollo a V, come ho fatto? Sono andata al centro e ho fatto passare un filo che poi ho chiuso e fatto un odino tagliando quindi filo in eccesso, in modo tale, che vedete, che ho stretto e ho fatto questo bordino a V senza fare alcun tipo di uh, diminuzioni, di aumenti, quindi semplicemente ho fatto passare un, un filo vi faccio vedere da qua, l'ho fatto passare tra questi e ho tirato legando in modo tale da chiudere in questa maniera facendo un nodino. Non dovete farlo troppo. Io ho fatto passare chiudendo un, quattro, una, un totale di tre motivi. Quindi tre motivi in verticale, li ho chiusi. Vedete uno, due, tre. Quindi, vedete, ho chiuso qui e ho creato questo scollo. Potreste chiederlo ancora un po' di più, ma io poi temo che vi faccia difetto alle spalle e ve lo tiri troppo. Quindi, chiudete soltanto per tre motivi al centro e fate quindi un nodino e tagliate più i fili. In realtà, potreste mettere anche una spilla in modo tale da non metterlo per sempre, ma togliendo la spilla poi vi torna normale la maglietta, quindi potete indossarla come più vi piace. Io ho preferito fermarla perché voglio che resti sempre con questo scollo a V. Detto ciò, la nostra maglietta è terminata. Редактор